Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, in questa nuova lezione del corso di arabo per principianti. La lezione di oggi sarà sulla lettera DOAD, ossia harfu D'ad E come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera DOAD con le vocali corte, poi con le vocali lunghe, facendone degli esempi di parole. Possiamo incominciare alla barakatillah ضاد فتحة ض ض ضاد ضم ض ض ضاد ضي ضي ضاد ضد سكون ض e ora vediamo degli esempi di parole. ضَ د ضبْعٌ ضبْعٌ Traslitterazione: E vuol dire iena. ضاد Do, Do, da. da. un, Do, un, traslitterazione, Do, un, e vuol dire luce, Dod, Do, Do. DOLU'UN dulu'un traslitterazione dulu'un e vuol dire costole dad damma do do dubbatun dubbatun Traslitterazione Dobbatun E vuol dire Poliziotti Dod Kasra Di Di Difdaun Difdaun Traslitterazione Difdaun E vuol dire Ranocchio DOD CASTRA BY BY DERSUN DERSUN Traslitterazione DERSUN E vuol dire DENTE DOD SUCUN D D medorabun medorabun traslitterazione medorabun e vuol dire racchetta dod Sukun d d faddolun faddolun traslitterazione e vuol dire preferito o preferenza. Meglio preferenza. E adesso passiamo alle vocali lunghe. Tod, fetha. Elif. Da, da, damma. Weu. Do. Bod, kasra, ye, bi, E ora vediamo gli esempi di parole. Bod, fetha, elif, da, da, bida, etun, bida, etun, traslitterazione. Bidun, e vuol dire merce, dood, damma. uodo, Do. uodo, un, un. traslitterazione. Uodo e vuol dire abluzione o anche purificazione dad kasra je, di di <tossi> radīʿun traslitterazione e vuol dire neonato o anche pupo Ecco, con questa ultima parola abbiamo finito la nostra lezione di oggi e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione, inshallah. Alla prossima!